Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì mattina. Allora, ho iniziato, credo che siano proprio le otto precise, oppure qualche secondo prima. Vediamo se qualcuno... Ok, i commenti sono visualizzati qui, quindi io farò come sempre, ehm, metti e togli gli occhiali. Allora, e per chi non mi conosce, io sono Barbara Bedini, sono psicologa, counselor, insegnante di mindfulness e, e ho creato appunto una, una formazione che ho chiamato la via della lanterna magica e che combina mh, quattro principali aree di studio e anche di sperimentazione. Buongiorno Ilaria, buongiorno, benvenuta. Queste quattro aree sono eh, le pratiche energetiche, in particolar modo la biotransenergetica, quel ramo della psicologia transpersonale fondato dal medico psicoterapeuta Pierluigi Lattuada, poi altra area la meditazione, quindi le pratiche meditative e contemplative, che ah, saranno oggi un pochino oggetto della nostra chiacchierata, e la psicogenealogia, che collegherò proprio alle pratiche meditative oggi, mi riferisco all'utilizzo delle costellazioni familiari ma non solo, anche tutte quelle pratiche mh, che hanno proprio come obiettivo, le pratiche della psicologia sistemica, che hanno come obiettivo quello appunto di ristabilire la pace all'interno della famiglia, cioè di sciogliere i nodi che troviamo più o meno in ogni famiglia, in ogni contesto eh, familiare. L'ultima um, branca che fa parte del, diciamo, del, del metodo che utilizzo è, quello, è quella più, più creativa di tutte le altre, eh, cioè quella delle arti terapie, dell della danza terapia in modo particolare, ma anche quella della poetry therapy, quindi l'utilizzo della, della parola, del suono, come mezzi per stimolare il nostro creatore interiore. Tutti noi abbiamo dentro sia uno sciamano, quindi sia un medico, sia un guaritore, sia un, un vero e proprio artista, creatore e parlando di artista, parlando di creatore, mi riferisco a a quella nostra forza interiore, che secondo me forse poi è un pochino la somma no? di, tutte le altre, di tutte le altre forze archetipiche, che ha la capacità e ha la visione di fare proprio della nostra stessa vita una, una immensa opera d'arte, modellando, scegliendo, costruendo giorno per giorno eh, quelle che sono appunto quella che è la nostra quotidianità quelle che sono le, le nostre esperienze, quelle che sono ehm, anche le, mh, il nostro scambio no? con il mondo, perché noi in sostanza siamo qua sia per conoscere, contattare, attivare i nostri talenti, lo disse Picasso, no? che per offrirli agli altri, quindi siamo sempre insomma, in dialogo partecipativo e continuo eh, con gli altri, ovviamente. Vediamo se c'è qualcuno, Simona. Ok. Ciao Simona. E allora, questo, questa è praticamente la mia prima diretta sulla pagina Psicologicamente. Eh, abbiamo fatto un'intervista insieme con Vincenzo in cui ho presentato proprio questo metodo. E questa rubrica mi piace chiamarla così, insomma, questo programma, questo rubrica a taglio prevalentemente spirituale ho scelto eh, di chiamarlo semi di luce mh, non soltanto per riferimento al, a un nome a due parole che a me risuonano moltissimo e tant'è che ho scelto di chiamare proprio il mio eh, percorso 2020 no, della scuola della lanterna magica semi di luce ma anche questa luce sappiamo essere il termine più ricorrente in tutte le tradizioni spirituali. Il Buddha, le ultime parole del Buddha furono siate, non seguite me, siate luce a voi stessi. Queste proprio mh, sono parole riportate nel, nel, nel Sutra che racconta proprio le ultime parole del Buddha. E lo stesso per quanto riguarda no? la nostra tradizione cristiana sappiamo che Molto spesso lo stesso Gesù è ricorso a parabole, a immagini che hanno a che fare con la lanterna, con la luce, no? E quindi la luce è intesa proprio come, eh, buongiorno Monica e Anna Maria, buongiorno, grazie a voi anzi di essere presenti così mattutine. io non sono molto abituata perché sono notturna e di solito inizio appunto alle 10 il lavoro per cui stamattina di buon... ecco ciao Simona e quindi stamattina insomma di buon'ora ne valeva la pena, fa, mi fa molto piacere anche a me e quindi ecco questa, questa, questa rubrica... Uh, semi di luce, una rubrica pensata uh, prevalentemente con un taglio spirituale, con un taglio interiore, con un taglio esistenziale. Possiamo anche non necessariamente parlare di spiritualità magari per chi ha un pochino più di resistenza no? verso l'affidarsi a un ente superiore, a una volontà superiore um, che ci sovrasta, ci trascende e ci attraversa. Potremmo parlare appunto anche di rubrica che più che dare lo sguardo scientifico sulla realtà delle cose offre uno sguardo appunto molto intimo sì. e un di fatto esistenziale. Eh. In particolare, arrivo al dunque, in particolare stamattina eh, mi piace parlare con voi eh, di un argomento che è molto a cuore e, e dal quale non si può prescindere. Buongiorno anche Laura. Ah, vabbè. Allora, lo dico perché forse non è così scontato. Sentitevi sempre libere, libere parlo al femminile perché mi sembra che siate donne, per lo più per ora comunque libere e liberi di fare domande perché eh, mi piacciono molto, insomma, le interazioni. Ah, si sente Barbara, controlla l'audio, si sente poco rispetto alla luci della diretta. Grazie mille a Ilaria, non si sente bene strano perché di solito ditemi un pochino ho alzato il volume non so se dipende da questo altrimenti mi sposto potrebbe essere anche a tuttora ciao duga Daphne, che bel nome eh, se mi date un feedback no in tempo reale rispetto all'audio mi fate un piacere come si sente perfetto meno male Ah, non so, ho semplicemente alzato il cellulare, ho alzato un pochino il volume, ma non pensavo che fosse così. È tornato. Eh, speriamo che non ci siano interferenze come a volte succede. Mm. Ok, allora, um, dicevo, l'argomento di stamattina, quello che eh, mi, mi, mi piace, no? Ehm, affrontare quello che ho pensato di affrontare con voi è proprio l'argomento eh, relativo alle, eh, che rientra nella branca in una delle branche che accennavo prima cioè le costellazioni familiari in particolare rispetto a tutte le dinamiche che viviamo quotidianamente nelle nostre famiglie sia da genitori sia da figli figli siamo tutti no genitori no perché ci eh, molti di noi non lo sono Possiamo però tutti avere esperienza, ovviamente, di una dinamica sistemico-familiare essendo figli, ok? Aspettate che vedo scorrere, ok? Va bene, si vede, si, si sente, scusate. Allora, in particolare, in particolare... Mm, ok. Sì, sì, sì, si sente meglio, ok. Allora, in particolare, volevo parlarvi eh, di un... Di un, di, un, di un fatto, di un fenomeno che accade in tutte le famiglie, che è stato chiamato da vari psicologi con nomi diversi, ma che di fatto riguarda e tratta lo stesso fenomeno. Mi riferisco, no? diciamo, nell'ampio nell ehm, panorama delle, delle, delle relazioni familiari, delle relazioni affettive, mi riferisco in particolare a quel rapporto fondamentale che è alla base delle nostre vite, della no delle nostre singole vite, del nostro, ma veramente del della capacità di realizzare noi stessi nella vita, che è la relazione tra, con i nostri genitori, ecco, parlo da figlia, eh? ho preferito scegliere questa espressione parlando da figlia, quindi eh, il rapporto con i nostri genitori, Sapete, io sono psicologa clinica e transpersonale, per cui a volte le persone possono addirittura andare oltre no, il significato di transpersonale e pensare che, perché me lo dicono anche quando mi chiamano per prendere un appuntamento, ah, faremo cose strane. Eh? Allora, le cose strane in realtà forse ci sono, se non sono conosciute, no? strane finché non sono conosciute. Di fatto anche la psicologia transpersonale non può esimersi dal lavoro sul rapporto genitori figli e in questo senso quello che volevo parlare di oggi quello di cui volevo parlare oggi è il cosiddetto patto di fedeltà del figlio verso il genitore non necessariamente ed esclusivamente la mamma ma anche il papà i genitori cosa intendo per patto di fedeltà del figlio che eh, è stato chiamato così da Alba Sali, una costellatrice, ma che è stato chiamato anche il dramma del bambino dotato da una grandissima psicoanalista svizzera che si chiama Alice Miller, che io adoro e che ha scritto un piccolo libro, è un gioiellino, se vi va acquistatelo, leggetelo, si legge in una notte, ed è un piccolo pozzo di sistemica, cioè di psicogenealogia talmente sottile, talmente profonda da risultare veramente, anche secondo me, poetica. Alice Miller, il libro si chiama Il dramma del bambino dotato. Che cosa voglio dire? Che cosa vuol dire questa espressione? Okay. Eh, vuol dire che i bambini sono talmente sensibili, talmente sottili, talmente... Mm, ed ovviamente dipendenti dalla mamma, quando sono piccoli, mi riferisco al bebè, ma mi riferisco anche ai bambini durante i primi anni di loro, di, della loro vita, che a livello ovviamente inconscio, quando in casa eh, le cose non vanno benissimo, ma anche se le cose vanno apparentemente bene, perché quello è veramente il destino iniziale, potremmo dire il destino karmico di ogni figlio, assumono su di loro un patto di fedeltà, uso proprio questa espressione, che significa io mamma avrò cura di te, io mamma o io papà anche, questo spesso no, Freud la psicoanalisi ci ha raccontato che tendenzialmente eh, le bambine saranno eh, disposte, inclini a, a ad avere questo atteggiamento più verso il padre e, e, e i bambini verso la madre. In realtà no, in realtà non è così secondo me, eh, in realtà il primo rapporto naturalmente, quello più simbiotico è quello che abbiamo con la mamma, poi ovviamente eh, c'è il papà con il quale possiamo assumere lo stesso, mi riferisco per esempio no? a papà, a persone, a uomini che diventano genitori, ma che, questo è, una, è un destino piuttosto comune anche eh, nei padri, non sono emotivamente disponibili, non sono emotivamente aperti, perché hanno delle ferite, hanno, che so, un tratto depressivo che gli impedisce di comunicare affettività con il bambino, con la bambina. Quindi in tutti questi casi, e comunque ripeto, è proprio il destino eh, del figlio, eh, questo patto di fedeltà. Cosa succede? Succede che il bambino, la bambina si impegna nei confronti dei suoi genitori ad assumersi la responsabilità di renderli felici. Cosa voglio dire? Il bambino immaginate no? davanti a una mamma, magari più o meno naturalmente o patologicamente triste, ansiosa, disponibile, indisponibile, quindi ambigua, che cosa fa? Non può mettere in discussione, proprio perché è piccolino ancora, quindi immaturo, inconsapevole e soprattutto dipendente dall'idea, si chiama l'imago idealizzata, no? dall'immagine idealizzata della madre perfetta, ecco non può ammettere, non può rendersi conto effettivamente dei limiti della mamma, magari anche limiti, ripeto, naturali, eh? non necessariamente patologici e dire ma oggi la mamma non mi sta sorridendo, oppure, oppure che so, oggi la mamma mi ha sgridato in modo particolare, mi ha urlato, ma, io, ma, ma questo non può significare che magari, a me sembra di non aver fatto nulla, non può significare che magari aveva i fatti suoi, aveva le scatole girate, sarà colpa mia. E quindi anche questa colpa, questa assunzione di responsabilità di tutti noi, eh, figli, verso il sorriso più o meno largo dei nostri genitori fa sì che veramente a livello ovviamente inconscio quindi implicito ogni bambino si assuma la responsabilità della cura dei propri genitori. Cosa ci dicono le costellazioni familiari a questo proposito? Ci dicono che non è il frutto che cura l'albero, non può mai essere un frutto che cura un albero, il destino del frutto, di ogni frutto, quindi di ogni figlio, è quello di staccarsi al momento giusto dall'albero, cadere, essere accolto dalla terra, quindi guardiamo caso, dalla grande madre, che non è più no, la madre biologica, ma è la grande madre, la madre archetipica, la forza della terra, ecco, essere accolto dalla terra ehm, e avviare un processo di trasformazione che poi, lo renderà capace di creare una famiglia propria, quindi un proprio albero, un nuovo albero che di fatto ovviamente in psicogenealogia è lo stesso però ramifica. No? Quindi nessun tipo, nessun, scusate, nessun frutto può curare l'albero. È una tendenza che il bambino ha quella di assumersi la responsabilità della cura e della felicità dei propri genitori, ma che è destinata a fallire perché è, que è questo perché il figlio da un punto di vista sistemico da un punto di vista psicogenealogico, ha diritto ad essere curato quindi ad essere nutrito ad essere curato e non il contrario questo con questo non voglio dire no che quando si cresce si diventa adulti non spetti a noi curare i nostri genitori anziani ma anche prima, che diventino anziani, non spetti a noi ehm, portare, nutrire amore. Questo in realtà è veramente l'unico obbligo del figlio, obbligo eh, inteso in senso spiritualmente ecologico, cioè arrivare a fare di tutto per sentire amore nei confronti del genitore, fosse anche un amore che riesce a manifestarsi con una scelta del tipo li vedo pochissimissimissimo, una volta ogni due mesi, perché in realtà mi danno i nervi. Caratterialmente mi accorgo e accetto il fatto di, che non siamo eh, forse no, troppo eh, assonanti e armonici, quindi li vedo poco, però questo vederli poco è un vederli in modo sano, cioè in modo comunque connesso all'amore, perché l'amore sappiamo è veramente l'unguento, è il legame no, che, che tiene unito il mondo e permette la vita. In realtà l'amore non, non rinnega l'errore, cioè non si tratta di essere buonisti, di essere sentimentali, di perdonare il papà che ci ha picchiate, non si tratta di questo, o, o meglio, scusate, più che di perdonare, di far finta di perdonare, di far finta di che, che tutto sia perfetto e che non si, quella cosa lì non sia successa, perché... Esistono come due corsie, no? Si dice in relazioni familiari. Una è quella dell'errore, una è quella dell'amore. L'amore non è mai in discussione. L'errore che riguarda la parte umana, ovviamente, non divina, è, attiene al principio di realtà, no? Direbbe Freud. E per, per cui anche, diventa uno stesso atto di amore anche. Eh, osservare, cioè accettare, accogliere, riconoscere l'errore, non condannare eh, per l'errore, ma prenderne semplicemente atto, non negandolo. Chi conosce un po' i dodici archetipi della, di Carol Pearson sa che il primo archetipo, quello dell'innocente che corrisponde al bambino, è all'ombra, all ha un'ombra, no? quindi ha una forma che non luminosa che consiste nella negazione, cioè la mamma che so appunto mi picchia mi sgrida, è ansiosa è perennemente scostante è pretenziosa, è arrogante mm, ma io non lo vedo cioè non lo riconosco, questa è la negazione io non lo riconosco e naturalmente mi assumo la colpa Ok, fate pure domande eh, se, avete, se avete curiosità in merito e, quindi che cosa a noi, che cosa aspetta eh, rispetto a questo patto di fedeltà che abbiamo assunto da piccoli a noi spetta il compito di scioglierlo o meglio di prenderne consapevolezza e poi lentamente con un lavoro apposito scioglierlo scioglierlo e capite eh, ri-reindirizzarlo eh, ri, nella sua giusta direzione che è quella dell'autonomia del figlio verso il genitore, autonomia non solo, che so, fisica no? perché, o economica, perché vado a vivere da sola, magari guadagno e quindi in questo senso ho autonomia, ma proprio anche autonomia emotiva, autonomia affettiva. Cioè, L'autonomia deve essere integrale, ovviamente, no? su ogni piano. E che cosa vuol dire? Vuol dire autos nomos, vuol dire che a un certo punto un figlio adulto diventa responsabile, diventa sovrano in casa propria riesce a darsi le regole, le norme del buon vivere da solo, senza, eh, me, o meglio, prendendo consapevolezza dei condizionamenti ricevuti in eredità, potremmo dire, dalla famiglia, dal suo albero genealogico, in primis dalla famiglia di origine, quindi babbo e mamma, però scegliendo, ecco, un po' il tutto gioca intorno alla possibilità di scelta, mh? Il bambino piccolo non sceglie, si assume questa responsabilità di aver cura di papà o mamma per obbligo. È una, è, un, è, un, è una scelta obbligata perché dal papà e della mamma, cioè dal benessere del papà e della mamma, inconsciamente il bambino sa che dipende assolutamente il proprio. Capite? Quindi è una scelta che può apparire altruistica e amorevole, in realtà poggia sul narcisismo primario del bambino che ha bisogno di aver cura della mamma, perché la mamma è il suo datore di vita, in poche parole. Ecco, da adulti no, ci possiamo permettere di chiarire, di pulirci le lenti e di riconoscere la realtà, di riconoscere ciò che è, ehm, facendo quello che in sistemica chiamiamo la restituzione dei pesi, cioè prendiamo consapevolezza. Di, di star viaggiando no? nella vita, e questo succede anche a, da adulti a persone adulte eh? tra l'altro, voglio dire su, sui 40 anni, sui 50 anni e a volte anche oltre, ci possiamo, ci dobbiamo, aspetta a ogni figlio, mh, eh, a, mh, fare questo passo, cioè restituire le valigie pesanti con le quali inconsapevolmente ha viaggiato fino a quel momento nella vita e restituirle al genitore con la consapevolezza che non si tratta di essere egoisti o cattivi ma tutt'altro si tratta di restituire la dignità alla nostra mamma e il nostro papà perché soltanto chi ha in mano la valigia con i suoi pesi cioè chi è consapevole ma chi è anche capite eh, proprietario eh, titolare del suo karma per usare un, un termine appunto orientale può fare qualcosa per scioglierlo per trasformarlo Forse anche permanere in uno stato di sofferenza per un periodo che per noi potrebbe essere troppo lungo no? inutile ma che per quella persona è evidentemente necessario fosse anche la nostra mamma, o il nostro papà, ogni anima, o meglio, ogni io, che non è l'anima, ogni io, ha un punto di rottura, ha un punto raggiunto il quale la sofferenza, le resistenze al cambiamento diventano talmente forti che quel nocciolo egoico, potremmo dire, o scoppia e accede a uno stato di coscienza superiore oppure è destinato a un'implosione eh, che equivale a dire a un fallimento interiore che può rivelarsi con un senso, che so, di depressione, a quel punto, stabilizzata, di rabbia, di cinismo, quindi insomma di malcontento eh, del vivere. Ciao Laura, molto chiaro e interessante, grazie a te e ciao anche Mereu, ok. Eh, grazie sì, è molto interessante anche secondo me questo argomento perché riguarda tutti nessuno escluso è molto come dire è, è spendibile è, è interessante perché riguarda ciascuno di noi e riguarda quel processo di emancipazione cioè di pacificazione armonizzazione all'interno del sistema famiglia che in realtà ci schiude una delle più meravigliose qualità dell'anima cioè la libertà, la libertà interiore, eh, intendo dire, eh, se io non mi accorgo, cioè finché io non mi accorgo che sto ripetendo dei copioni comportamentali, che sto ripetendo quindi delle azioni, ma addirittura anche dei pensieri, no quindi degli stati emotivi, perché più che perché eh, diciamo che sono quelli di mia mamma, che sono quelli di, del mio papà e che sono quelli che io in realtà una visione chiara non sceglierei perché creano sofferenza a me e agli altri ecco finché io non faccio questo step di consapevolezza io ragazzi non posso ritenermi cioè non posso camminare libera nella vita perché ripeto spesso faccio l'immagine no, di una persona che cammina portando non la sua valigia da viaggio ma il valigione anche con capite, I, gli indumenti, i maglioni e i pesi della mamma e del papà. Ora è chiaro che ognuno di noi nasce, uso ancora il linguaggio orientale, no? Con un karma personale e un karma familiare, perché cioè, sappiamo che c'è un karma individuale, c'è un karma familiare, c'è un karma addirittura nazionale, planetario, eccetera. Così come c'è un inconscio individuale personale, un inconscio collettivo del quale appunto la, quello, quello della famiglia fa parte, questo è vero però il karma va sciolto, il karma negativo va sciolto e si può sciogliere poi, la bella notizia è che si può sciogliere grazie alla consapevolezza e all'amore non c'è amore senza consapevolezza, non c'è consapevolezza senza amore non c'è amore senza verità, non c'è verità senza amore, diceva Eva Pierracos, no? la, la fondatrice di quella meravigliosa via che si chiama Il Sentiero. E, vedo che ci sono scritte, scusate eh, che avete scritto delle cose, quindi... Bisogna essere molto forti e coraggiosi, Anna Maria, scrive Anna Maria, è proprio così, bisogna essere molto forti e coraggiosi. Una delle formule che, che facciamo no, ripetere in costellazione, e anche in un lavoro no, tipo di, di psicodramma familiare, quindi in un lavoro sistemico, è questa. Prova a sentire Anna Maria come, come ti risuona dentro. Se un amore grande mi ha tenuta, mamma, legata a te fino a questo momento, nello sbaglio, nell'errore mio, tuo, un amore ancora più grande, un amore infinito, in questo momento, grazie alle forze benevole del cosmo, separa da me ciò che è tuo e lo restituisce a te e riprende quello che è mio e che è stato nelle tue mani finora e lo restituisce a me. Cioè mette, serve un amore infinito per ristabilire i giusti pesi, quindi i giusti carichi e le giuste misure. Tant'è che la formula inizia in realtà con, cara mamma, anche se è l'ultima cosa che vorrei fare, eccetera eccetera perché nessun figlio ha facilità anche semplicemente con una visualizzazione no io chiedo chiudi gli occhi immagina di avere una grande una grande valigia alla tua destra che è quella dove porti i pesi della tua mamma e immagina di avere la tua mamma davanti restituiscidela senti se per te questo è un movimento spontaneo o se è forzato e vi dico che quasi sempre, per non dire sempre, scendono le lacrime, quello è il momento delle lacrime perché è il momento in cui il figlio si accorge, sa, che comunque andare per la propria strada almeno in parte significa, è una separazione, no? la gran parte delle nostre ferite, della nostra sofferenza deriva dalla separazione o meglio dall'illusione della separazione, ma è, è quello che è in realtà siamo tenuti a fare no non, non ricordo quale psicoanalista diceva la vita ah, ah ricalcati che piace tanto Elaria lui rispetto parlando dei genitori dei figli dice sempre la genitorialità è una continua è una costante separazione un continuo atto di separazione dal figlio quindi è un continuo soffrire quando esprimi di avere opinioni diverse in una famiglia ti isolano e ti mettono da parte, dice Anna Maria. Eh, sai perché Anna Maria succede questo? Perché la famiglia è un sistema, il sist è un sistema organizzato, ogni sistema funziona in base a certe regole. Una di queste è quella di conservare il proprio status quo, è quella di conservare cioè il sistema anche di credenze, di emozioni, eccetera. Quindi se tu in una famiglia, capito, eh, esprime opinioni diverse, è la tendenza naturale del sistema per la propria preservazione quella di opporsi, isolandoti, criticandoti, facendoti sentire in colpa, eccetera, eccetera. Ilaria, bellissime parole, ho sentito proprio amore e ricordo di averlo fatto con te, è vero, questa restituzione delle valigie, è bellissimo, è come fare un sacrificio in amore. Eh, brava, Anna Maria, è questo, sacer facere, rendo sacro, cioè do, prendo coscienza eh, dell'immensa sacralità che risiede in questo gesto, di sciogliere questo patto infantile, di fedeltà, di restituire alla mia, alla mia mamma, alla mamma, i suoi musilunghi che non riguardano me, che io mi accorgo in onestà, in coscienza, che non riguardano me, è un sacrificio ma è un sacrificio per quello che dicevo prima, proprio, proprio perché questa disponibilità no, nostra di fare un passo indietro e di iniziare a vedere ciò che è no, con gli occhi della, del, del realismo permette alla, ai nostri genitori di continuare a fare il loro percorso liberi a loro volta e non agganciati a noi, perché in realtà l'aggancio, no, il patto ovviamente è reciproco, parlo di quello del figlio perché è meno evidente, è meno scontato, ovviamente un genitore, qual è il destino e, e, e la volontà massima di un genitore? E è ovviamente è quella di vedere il figlio il proprio figlio felice, perché se io genitore vedo un, il mio figlio felice, io allora vuol dire che sono stata una buona mamma, sono stata un buon genitore. Quindi che lo esprima, che lo manifesti o no, quello anche a livello inconscio, no? Parlo, penso alla mamma più magari ostile, più assente, più rifrattaria, ai, ai, ai legami, ai vincoli familiari, anche lei. Fa, a, essendo diventata madre coltiva nella sua anima ovviamente l'aspirazione a vedere su, il suo, suo figlio felice perché questo vuol dire che è stato eh, un, un, un bravo genitore e quindi è proprio un sacrificio è un sacrificio perché in nome dell'amore di tutti in nome dell'amore dei miei genitori in nome dell'amore mio io separo capite, i pesi ristabilendo la giusta misura di quando, per esempio, e di quante volte è giusto andare a visitare mamma. Guardate, noi in Italia siamo parecchio mammoni, eh? Io quando vivevo in Svizzera avevo avuto dei pazienti inglesi che mi raccontavano, facendomi sorridere, quando io dicevo che era italiana, ma molto serie. Ma voi italiani avete veramente un, un, un approccio patologico con i vostri genitori siete pazzi e mi raccontavano appunto della normalità per loro di vedere mamma e papà due volte l'anno per dire mentre noi, no, noi noi donne ci sposiamo la mamma la chiamiamo tutti i giorni ci cominciamo a confrontare su come sistemare la casa su quel beh, certo mobile da comprare se non addirittura dove andare in vacanza e con chi, magari con la mamma, no? Che pretende sempre di esserci. E anche questa cosa qua, capite che eh, in realtà un'altra un eh, conoscenza che ci arriva dall'ambito delle costellazioni del grande Bert Hellinger è quella, l'avrete probabilmente sentita, no? È quella degli ordini dell'amore. Nel senso, l'amore segue determinati ordini. Non ha nulla a che fare con il sentimento naïf, love, Anche a volte, talvolta in parte, in realtà, l'amore è matematica, è anche matematica, è anche geometria, perché rispetta delle regole. Una di queste, per esempio, è che quando si crea una coppia legata a un'unione matrimoniale, i genitori degli sposi, eh, cosa buona e giusta, che facciano un passo indietro e lasciano alla coppia il giusto spazio per poter proseguire e vivere la loro relazione e il loro... Ciao Graziella, buongiorno, buongiorno, benvenuta. E, allora, rispetto, mm, io credo, ditemi se è così, se non è così, io credo che tutti voi più o meno conosciate le costellazioni familiari e quindi la cornice delle cose di cui sto parlando. E, mm, mi piacerebbe davvero interagire anche un pochino di più in realtà a, a mi aggancio subito alla seconda parte, comunque co super collegata eh, a quello che sto dicendo adesso, e cioè, vedete queste sono comunque la restituzione dei pesi, è una carta che si usa per favorire quello che vi raccontavo prima. No? Comunque la seconda parte... Eh, di quella di, di, di, del, del nostro incontro ecco io mh, ho pensato di, di dedicarlo un attimo anche a un focus che forse non è del tutto conosciuto come sono conosciute le costellazioni familiari cioè c'è cioè, non mi addentro sui nomi se poi qualcuno li volesse mi scrive in privato e glieli do sui nomi di di scienziati, di addirittura pensate si parla di neuroteologi, quindi di neurologi che hanno proprio preso come loro oggetto di ricerca specifico eh, pratiche meditative, contemplative eh, e quindi meditazione, contemplazione e preghiera, non mi addentro in questi nomi, in cui... però vi racconto eh, che mh, Oggi in ambito accademico, cioè in ambito universitario, in ambito scientifico, in, po in parole povere, e con uno su, cioè, in, in, ehm, su, su scala internazionale, eh, non, non nazionale, quindi non locale, ma si è ampiamente affermato il potere, il, il, il, si sono ampiamente affermati gli effetti clinici positivi della pratica della meditazione e addirittura della preghiera. In che senso? Nel senso che si sono visti gli effetti, cioè si sono studiati clinicamente, quindi con metodo scientifico dei due gruppi, un gruppo che praticava meditazione, l'altro no, il famoso cieco e poi si sono comparati i risultati. Ecco, la scienza si è accorta che la pratica della meditazione e della preghiera ha effetti sul sistema parasimpatico che è quel sistema che regola la funzione cardiovascolare, la funzione immunitaria, la produzione del cortisolo chiamato l'ormone dello stress, la pressione sanguigna, la pressione arteriosa e quindi ha capito, ha proprio verificato che per esempio, che so, anche il paziente ehm, infartato, se pratica meditazione o se prega o addirittura se qualcuno prega per lui, questo è sconvolgente secondo me, eh, accorcia i giorni, abbrevia i giorni della convalescenza. Ma così anche per altre branche della medicina non esclusa assolutamente, anzi in prima linea, eh, la psichiatria, no? Tutti quelli che sono appunto i disturbi dell'umore, per esempio, pensiamo alla depressione, ecco, meditare, pregare, aiuta gli stati depressivi, sapete perché? Perché favorisce per esempio la produzione di serotonina, ok? Quindi c'è tutta un'ampia, eh, veramente una valanga di studi scientifici che, che io apprezzo molto perché anche se in realtà pratico meditazione e preghiera perché sono credente eh, e non, non amo neanche in modo particolare eh, la parola eh, credente perché mi sembra che alluda a un qualcosa no, che si suppone esistere ma di cui non si è certi, io proprio ho un sentire, ho fatto esperienza eh, profonda De, della dimensione appunto transpersonale che potremmo definire divina, archetipica e quindi come, come disse Jung, no io non credo, io so, ecco senza presunzione, eh? però per capirci ecco nonostante dico sia credente, usiamo questa parola comunque mh, comunemente eh, comprensibile apprezzo questi studi scientifici perché sono cosciente del fatto che servano per Uh, come dire, arrivare anche alle persone un pochino più rifrattarie, ecco, alla fede, ai discorsi, no, sul mistici, mistici e quant'altro, per cui è molto interessante, non solo, non solo, secondo me rassicura anche chi crede una validazione scientifica, perché in ognuno di noi c'è nel profondo, nel profondo, una parte timorosa di prendere a bagli e quindi in un certo senso rassicurata dal risultato scientifico. Ora, senza dilungarmi troppo, vi volevo dire: non so, vi volevo chiedere: anzi, scrivete pure eh, liberi perché può essere interessante per me sapere un attimino anche mh, chi siete e, e quello no, che magari conoscete o meno per allungarmi su certi dettagli o tirar via veloce insomma. Ecco, ok, ok, lo so, scrive Graziella. Ecco, e infatti, no? Penso quindi, questo lo so, che tu sia d'accordo con me. Allora, c'è, oltre al lavoro di costellazioni familiari, c'è un culto, un culto cristiano, quindi in ambiente cristiano, che può essere seguito, praticato, per potenziare in modo incredibile, quindi traendo vantaggio non soltanto dalla psico, dai lavori di costellazione, quindi dalla psicogenealogia, ma traendo vantaggio anche da quello che vi ho appena raccontato, ok? Dal potere incredibile della preghiera e della meditazione, Ecco, che quindi unisce, capite, rinforza, è come se noi prendessimo anziché soltanto il magnesio, il magnesio con il potassio. Sappiamo che è una combinazione che potenzia gli effetti di, di entrambi, no? Ecco, questo culto che può, perché ovviamente, ovviamente, è incline, no? E lo sente dentro di sé, questo culto è proprio un culto speciale specifico speciale dedicato alla risoluzione dei nodi nell'ambito del sistema famiglia e mi riferisco alla Maria che scioglie i nodi non so se conoscete vediamo che vedo che avete scritto qualcosina più che credente sono certa perché io sono Anna Maria Manna assolutamente è bello questo, no? Andare oltre un po' il piano della credenza, perché il piano della credenza è ovviamente è un piano mentale. Andando oltre, come si fa ad andare oltre il piano mentale, il piano della credenza appunto? Facendo esperienza, cioè sperimentando in prima persona io sono, ciò che è. Questa dimensione oltre il corpo mentale, oltre la mente, che praticando meditazione, preghiera, contemplazione, veramente è frequente toccare, contattare e pensate, faccio un'altra, apro una brevissima parentesi rispetto um, al potere della preghiera no? e agli effetti clinici dimostrati, pensate che c'è stato uno studio di Newberg insomma che aveva eh, dato una cordicella a alle persone partecipanti a questo studio ai pregatori, ai preganti eh, li chiamavano proprio preganti eh, in americano gli avevano dato una cordicella da attirare ogni volta che durante la preghiera avessero sentito di contattare questa dimensione oltre la mente supermentale, questa dimensione anzi transmentale, perché è veramente il piano oltre eh. e, e, e, queste, e le persone insomma questi preganti che hanno partecipato che partecipavano allo studio, a, tirando la cordicella, hanno permesso di ehm, essere ovviamente prima di tutto osservati e monitorati per quanto riguarda l'attivazione delle aree corticali. Ma poi anche come sapete le, relazioni, le, le reazioni galvaniche della pelle, eccetera, si è visto che pregare eh, ri, mh, ci rende più giovani di una quindicina d'anni, questo lo dice la scienza, eh? addirittura a livello proprio anche quindi di riduzione della produzione dei radicali liberi. Allora Anna Maria dice, sì sì, Maria che scioglie i nodi. Perfetto, la conosci. Eh, sono spirito e anima, assolutamente. Ciao Marilena, buongiorno. Allora, ve la faccio vedere per chi non la conosce, no? Perché forse qualcuno... Vediamo, non so se fa riflesso, eh? Ve la voglio far vedere perché secondo me è meravigliosa. Io ce l'ho appesa nel mio piccolo altare, nel, nel mio studio. Vedete? Si vede? Ditemi, ma penso di sì, vero? Non ci sono riflessi. Ah, allora, tu Anna Maria, fantastica, che dicevi sono spirito e anima, sì sì, anche raffigurati dal, dal rosso e dal blu, che sono i colori dell'abito, cioè della veste e del mantello di questa meravigliosa Maria, che rappresenta no? il rosso, la terra, lo, ma anche lo spirito e il blu l'anima, Secondo una certa lettura, secondo un'altra lettura la, il rosso rappresenta appunto la terra e il blu la connessione al cielo, quindi no, Maria come mediatrice fra la terra e il cielo. Vedete c'è un angioletto alla sua eh, sinistra che le porge un nastro pieno di nodi, Maria in mano, questa madre meravigliosa, dolcissima, la madre operaia che gli scioglie Lentamente, con dolcezza, e lo restituisce all'angioletto sulla destra, sciolti, liberi. Allora, questo è un culto che arriva da lontano, eh? Credo mm, siamo a cavallo fra il 1600 e il 1700. Proprio 1699-1700. Guardate, poi, no, vi faccio vedere un'altra cosa. Ok, si vede bene. Grazie. Vedete, c'è. Vedete tutti i riferimenti poi biblici, no? Ovviamente sotto c'è il serpente, sotto c'è anche la mezzaluna, riferimento se non sbaglio all'Apocalisse, sopra c'è una corona di 12 stelle, forse questa si vede un pochino meno bene perché è luminosa, il riferimento alle 12 stelle, anzi, è 12, 12 apostoli, 12 segni zodiacali, 12 archetipi junghiani, 12 mesi dell'anno è veramente un numero magico, eh ragazzi il 12 perché ehm, è il 4 per 3, quindi il numero 12 rappresenta il perfetto allineamento tra piano materiale e piano spirituale, la Trinità, il 3 e il 4, il quadrato, è eh, il piano della materia, quindi il 12 è un numero magico, è meravigliosa, è, è veramente meravigliosa. E... C'è anche sotto i piedi di Maria, c'è raffigurato anche Tobia, la, la, il racconto di Tobia che si mette in viaggio per raggiungere la sua sposa Sara e guarire il padre diventato cieco, il padre Tobi, è il libro di Tobia, un libro che fa parte dell'Antico Testamento, molto bello e che allude, perché è raffigurata in questa Maria, allude ai nodi, e alle dinamiche affettive, neanche, sì, ai nodi perché il papà di questo Tobi era diventato cieco, lui per guarirlo intraprende un viaggio, incontra la sua sposa, Sara torna accompagnato dal cane, che fra l'altro rappresenta la fedeltà, e ritorna guarendo il papà con, con la moglie. Eh, è un culto, questo qua, di Maria che scioglie i nodi, che nasce, perché, che nasce ad opera di un gesuita, che ha commissionato, proprio a inizi del Settecento, questo quadro a un artista, a un pittore, siamo in Germania ad Augusta, perché pensate, questo prelato era niente di meno che il nipote di una coppia eh, del 1600, quindi no, suoi bisnonni, eh, a cui è successo questo miracolo, imputato poi riconosciuto a, a Maria, nel senso che nel 1600 c'era questa coppia che si sposa, dei tedeschi che si sposa. Dopo, se non ricordo male, solo tre anni cominciano a litigare in modo talmente furioso che, van, che iniziano a pensare, veramente in modo anche veloce, di separarsi, di divorziarsi. Prima di farlo però si rivolgono a un parroco era un parroco gesuita e parlandogli della loro situazione erano credenti eh, ovviamente questo padre gesuita comincia a, a pregare maria anche con loro eh? e tra l'altro sapete da dove viene questo nastro pieno di nodi viene da un'usanza non più attuale ma appunto risalente a qualche secolo fa Secondo cui gli sposi al momento del scambio della fede nuziale venivano eh, legati, eh, il, il, il parroco legava le mani, intrecciava le mani degli sposi con questo nastro come simboleggiare il, la loro unione matrimoniale. Okay? E questa donna aveva annodato eh, questo nastro ogni volta che litigava con il marito. E insomma, arrivano da questo sacerdote gesuita con questo nastro, si mettono a, preghià, a pregare, a volte insieme al, al sacerdote, ma poi il sacerdote ovviamente, il, questo prete gesuita, insomma, eh, prega, si racconta poi perché si creano leggende, no? Che abbia, eh, non a caso, pregato no, nove notti consecutive, da qui la novena, no? Cioè, proprio anche una novena, eh? bellissima, meravigliosa, di Maria che scioglie i nodi. E Al termine di questo nono giorno, magi magicamente o Dio, miracolosamente, il sacerdote si accorge che questo nastro era tornato completamente liscio. E di fatto queste due persone riescono a ad armonizzare a risolvere i loro litigi, a far pace e quindi a proseguire il loro matrimonio dando facendo figli e poi i figli, i figli fanno, fanno a loro volta figli e mi riferisco a questo, a questo uomo religioso di cui vi ho parlato prima che ha commissionato a questo artista questa splendida Maria dicendogli se non fosse per Maria io non sarei qui. Capite? Quindi ecco Maria che scioglie nodi si riferisce proprio anche se poi si, la, la novena si può indirizzare e, e mh, rivolgere anche a problemi di altro tipo assolutamente, no? problemi di salute, problemi di lavoro eccetera, è nata comunque con un occhio particolare alla risoluzione dei problemi familiari. Quindi venendo al dunque vediamo che qualcosa... ok mi sembrava di aver, di aver visto qualcosa... Quindi venendo a quello che volevo dire no, fra noi, è inevitabile e ci tocca, passatemi il termine, eh, lavorare per, per, per far pace con i nostri genitori e soprattutto eh, interiormente, non parlo della pace, no, ma veramente ci, ci, ci tocca, è inevitabile un lavoro sistemico, un lavoro di presa di coscienza, Mm. Eh, rispetto ai condizionamenti che ci fanno ammalare e che abbiamo ricevuto dai nostri genitori lo dobbiamo anche a loro non come pensavamo da bambini no? il dover prenderci cura il dover che poi il bambino lo fa ma lo fa ovviamente in modo inconsapevole no per cui con la mamma brusca il bambino diventa sempre più accudente, sempre più sorridente per calmare la mamma, ma in realtà noi sappiamo che non è neanche il sistema giusto per aiutare una mamma brusca, dargliele tutte vinte, passatemi il termine, eh? lo, lo dico per brevità. Cioè questo, questa dipendenza, in realtà può essere molto più... cioè amare vuol dire anche dare uno schiaffo, no? A volte, ecco non, non mi prendete alla eh, lettera, però amare vuol dire anche riuscire a tenere fede a quello che è il primo amore, che è la verità, che è la giustizia, che sono tutte le qualità dell'anima, okay? Quindi questo passo è inevitabile un, un, un, per chi vuole, no? eh, come dire, liberare se stesso, percorrere una via di risveglio e è inevitabile farlo, eh, dico, in, in tanti modi, si può fare con l'ipnosi, si può fare con una costellazione, si può fare con una, con una sessione, che so, di, di, di lettura delle carte angeliche. Le vie del Signore sono infinite, però va fatto questo lavoro. E parlo di lavoro mh, ovviamente di tipo psicologico no? in primis. Se però io sento, risuono, ok, anche con, con la Grande Madre in questo senso, con, con Maria. Che, che chiama, eh? Guardate, chiama. Allora io vi dico, posso potenziare il mio lavoro psicologico, per esempio facendo proprio una, un, tutta la novena a Maria che scioglie i nodi e facendola possibilmente connessa eh, al sentire emotivo, all'apertura di cuore, quindi non fatta tanto per fare, che serve a poco, ma eh, fatta appunto con... Eh... In presenza no? con tutti i nostri corpi collegati, ok? Fai ok, no, no, avevo letto: scusate, fai partecipare questa persona e pensavo che dovessi fare qualcosa, ma no, perché ho letto che, che, che sta comunque guardando il video, capite, quindi, quindi è un modo veramente per potenziare anche banalmente anche per per mm -hmm. Va bene? il nostro lavoro. Eh, di emancipazione appunto affettiva, di risoluzione, di armonizzazione delle nostre dinamiche familiari. E vi dico, Maria che scioglie i nodi, chiama, vi racconto anche questa. E, mh, ho avuto un, una mh, ed ho una, una ragazzina la quale tengo molto, eh, con meno, in, in, in terapia. Eh, che la, la cui madre se non ricordo sì, se non ricordo male la cui madre mi aveva detto eh, mi ha detto a un certo punto anzi scusate comincio, faccio un passo indietro insomma io avevo preso questo librettino qua che vi faccio vedere anzi eh? già stavo dimenticando avevo preso questo librettino qua per fare la novena vedete è un librettino piccolo eh? Popù. per fare la novena a Maria che scioglie i nodi se si vede, c'è qualche riflesso forse, è un librettino piccolo che io avevo comprato online Guarda, almeno un anno fa, ma minimo almeno un anno fa, e come spesso mi capita, compro marei di libri per lasciarli lì anche per un discorso proprio di tempo non ho sempre il tempo di leggere tutto quello che compro, purtroppo fatto sta da, da qualche giorno ragazzi ve lo giuro inspiegabilmente mi sento dire ripetere nella testa prendi il librettino ri, ripesca la Maria che scioglie i nodi leggi, leggilo, leggilo, leggilo fatto sta che mi metto anche a cercarlo e ci metto due giornate perché dei libri tanti, e il libro è piccolino avete visto, no? è un opuscolo no? di fatto, fatto sta niente lo trovo, comincio a leggerlo dopo poche ore mi arriva la mamma di questa ragazzina che sto seguendo e mi dice sai Barbara, sono quattro giorni dedichiamo anche a te la nostra novena di Maria che nodi affinché tu in un certo senso no, sia più ispirata e più sostenuta nel lavoro con mia figlia nel senso sono cose che forse potremmo, a voi possono sembrare no coincidenze fortuite eccetera però per me sono coincidenze significative e credo anche per voi credo e spero insomma di avervi passato il concetto eh, non è una casualità dopo almeno un anno vi garantisco non avevo mai fatto, lo ammetto perché ho meditato tanto da piccolina tante preghiere però la preghiera e, e il rosario non, era, non è mai stata una delle mie pratiche e per un anno io a tutto ho pensato perché a Maria che scioglie nodi. mi viene in mente come pensiero capite? quando qualcuno prega per me vi dico anche questo a Gioacchino Pagliaro che mi piace spesso citare perché ha fatto e sta facendo un lavoro grandioso perché è il direttore del reparto di oncologia dell'ospedale di Bellaria a Bologna ed ha il merito di aver fatto radere al suolo il reparto, parlo da un punto di vista no, di arredamento, ristrutturazione e lo ha fatto ricostruire secondo i criteri del Feng Shui, del usa aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia e praticamente propone pratiche di meditazione a tutti i pazienti e anche al personale sanitario e il suo team quindi non vi sto parlando in questo momento di che so appunto credenti o sacerdoti ma di scienziati il suo team eh, servendosi anche mh, per, non so se per questa ricerca o per altre comunque dei macchinari dello straordinario Daniele Gulla, che sono macchinari che riescono a registrare l'emissione biofotonica emanata dalle persone, dalle persone che partecipano a gruppi di meditazione o di preghiera. Si vede proprio no? una scia luminosa che pian piano eh, esce dal petto, dalla testa, dal, dal, dalle mani delle persone che meditano e si espande sempre più, rimanendo addirittura nella sala anche quando i meditatori escono, quindi questo ci dice, ci informa che pregare nella nostra camera da letto, nella nostra, in casa nostra, meditare bonifica in un certo senso eh? dalle egregore negative, no? Quindi da forme pensiero pesanti, ecco, è, una buona, è buono saperlo dicevo, torno al punto, il team di Pugliaro addirittura ha dimostrato vi parlo di ricerca clinica scientifica la guarigione a distanza cioè è stata dimostrata scientificamente ehm, la positività cioè gli sono stati dimostrati gli effetti clinici positivi del mio pensiero di cura verso te anche a distanza e anche a tua insaputa questo poi potrà essere oggetto di un altro incontro se vi interessa, parlare meglio di questo tipo di, ehm, di realtà, perché quando la ricerca scientifica, io non sono eh, cultrice della ricerca scientifica del tipo se l'ha detto lei è vero, perché è vero anche che poi la, è continuamente no, la ricerca scientifica confuta, funziona così, cioè per affermare scoperte nuove spesso rinnega quelle vecchie, però in realtà tante volte eh, le, le conquiste scientifiche rimangono e questa in modo particolare poi è assolutamente coerente con quello che possiamo sperimentare anche a livello esperienziale, eh, non in, in ambito clinico-scientifico. Per cui dicevo questa, questa mamma che stava pregando a Maria Cesciadena di per me da qualche giorno, aveva, stava risuonando con il mio corpo mentale, mi ha fatto... Venir voglia no? di ritrovare il libretto ed è stato bellissimo per me fare questa novena siamo addirittura d'arrivo e volevo finire concludere vi va se leggo allora la, il rosario la novena di maria che scioglie nodi consiste nel rosario che conosciamo tutti intramezzato da una preghiera particolare a maria che scioglie nodi diversa eh, ogni giorno dal primo al nono e in più una preghiera finale vi va se vi leggo questa preghiera finale comune vediamo se mi rispondete e se possiamo eh, ma proprio un minuto eh. Eh, dopodiché vi ringrazio e vi saluto ma eh... vi inviterei anzi anche a chiudere gli occhi e a veramente ad accoglierla eh. allora Vergine Madre, Madre del bell'amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanti a, tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione guarda il cumulo di nodi di tutta la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi, Maria. Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Madre onnipotente, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo mio nodo. Se, se riuscite nominatelo dentro di voi, eh? dentro di voi. Ricevi oggi questo mio nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo, preservami, guidami, proteggimi. sii sì, tu il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi. Prega per me. Sono rimasta volutamente in silenzio, eh? solo un minuto, non abbiamo più tempo, ma ci sta un minuto di silenzio per sentire no? l'eco, la risonanza delle parole. Allora, grazie a tutte voi, Mary, Vanessa, Ilaria, Laura, Graziella. Grazie infinite di essere state con me di mattina presto e tutti i lunedì mattina alle 8 Sceglierò, sceglieremo, anzi sarebbe anche bello se volete giù nei, nei messaggi, insomma nella chat. Vi, vi aveste a cuore un particolare argomento, potrebbe essere anche carino no? condividerlo e dare anche a me una una ispirazione una direzione per scegliere ogni lunedì un argomento al quale dedicare insomma, questo, questo nostro incontro. Vi auguro una bellissima giornata e una settimana fantastica. Ci rivediamo per chi, per chi vorrà, perché ci sarà il prossimo lunedì, sempre alle 8. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie, anche a Maria Grazia, Mary... Ilaria, è stupenda, sì, Ilaria, la preghiera, è stupenda. Grazie di nuovo.